allora abbiamo visto che se ho n oggetti distinti e voglio calcolare in quanti modi posso permutarli cioè quante sequenze eh, posso ottenere da questi eh, n oggetti eh, mm. si calcolano le permutazioni che sono n fattoriale e poi abbiamo detto che se ne prendo soltanto k di questi n oggetti e voglio contare quante sono le sequenze ordinate Significa che vado a calcolare le disposizioni semplici di n oggetti presi K alla volta. E abbiamo visto che queste sono n fattoriale fratto n K fattoriale. Okay? Adesso affrontiamo invece il un altro tipo di problema. Cioè vogliamo calcolarci quante sono le combinazioni semplici, cioè senza ripetizioni, di n oggetti di classe K. Qual è la differenza sostanziale tra combinazioni e disposizioni? Nelle disposizioni mi interessa in che ordine dispongo questi K oggetti, nelle combinazioni no, non mi interessa l'ordine. ok? Quindi facciamo un esempio, ho una classe di 20 persone, faccio un esempio un po' antipatico proprio da prof e decido che ne voglio interrogare 3 e ne scelgo 3 a caso. Quante sono le terne possibili di persone che io posso interrogare, se posso scegliere tra 20? Non mi interessa in che ordine li interrogo, quindi supponiamo che interrogo lo studente A, poi lo studente B e poi lo studente C, alla fine dell'ora avrò messo tre voti, ma eh, questa terna equivale per questo tipo di problema a questa terna, cioè se interrogo prima B e poi A o viceversa e per ultimo C, alla fine dell'ora comunque ho interrogato le stesse tre persone. E quindi anche questa terna equivale, ottengo, sono sempre le stesse tre persone, e in pratica eh, cosa succede? Che ho tre oggetti, quindi 3 fattoriale fa 6. Significa che io ho in tutto 6 permutazioni possibili di questi tre. Allora, queste 6 ehm, terne, se sto calcolando le combinazioni, quindi non mi interessa l'ordine, devono contare per un'unica terna, quindi sono 6 disposizioni ma una sola combinazione, ok? E questo vale per tutte le possibili terne che io scelgo tra 20 studenti, che non, quindi non ci sono solo gli studenti ABC, ce ne saranno altri 17 perché in tutto sono 20. E per ognuna delle, delle terne che io scelgo, se calcolo le disposizioni, le ottengo, ne ottengo 6 volte tante di quelle che davvero devo calcolare perché ognuna di queste 6... Per mutazioni di tre oggetti deve valere come un, una sola combinazione. In totale significa che ehm, le combinazioni sono tante quante le disposizioni, ma sotto al denominatore devo dividere per k fattoriale. In questo esempio erano combinazioni di 20 oggetti presi tre alla volta quindi prima scrivo la formula delle disposizioni, che è 20 fattoriale fratto 20 meno 3 fattoriale, ma poi devo dividere tutto per 6, cioè per 3 fattoriale, ok? Questo tipo di eh, calcolo lo si scrive in modo più compatto in questa maniera. Si aprono delle parentesi e dentro si scrive n e sotto si scrive k. Attenzione, non è una frazione, è solo un modo di indicare questa formula. ok? Quindi n su k vuol dire n fattoriale, poi sotto metto k fattoriale e metto anche sempre al denominatore la differenza tra n e k fattoriale. Quindi questo lo posso scrivere come 20 su 3. Questo si chiama coefficiente binomiale ed è lo vedremo poi più avanti, è coinvolto in veramente molte questioni interessanti.